Che hanno, quindi sì. degli animali che mangiano un cibo specifico che di per sé già non dovrebbero mangiare. Quel cibo specifico a sua volta è inquinato o comunque viene utilizzato solo il glisofato che in alcuni casi è stato, visto, è stato anche classificato come cancerogeno oltre ad essere classificato sì. come antibiotico. Tra l'altro sì. c'è stato un report delle Iene proprio sull'uso del glisofato in Messico e ha fatto vedere proprio come il glisofato non solo è andato a inquinare la falda acquifera perché tu butto un giorno, butto due giorni, butto tre giorni a grandi quantità ma come poi quel glisofato si ritrova all'interno poi del cereale e in Italia noi per fortuna abbiamo una legislazione buona sui OGM nel senso che in teoria l'etichetta dovrebbe apparire purtroppo Greenpeace in questi giorni sta facendo una lotta perché c'è una piccola scappatura soprattutto per quanto riguarda le carni, perché? perché la... Se, la legge cosa dice che cioè, devi mettere un'etichetta che è OGM, però se è meno dello 0,9% di OGM all'interno del totale ed è tecnicamente inevitabile, puoi anche non scriverlo, per cui cosa accade? All'interno di un bovino intero ovviamente l'OGM è meno dello 0,9% ed è tecnicamente inevitabile perché secondo la zero tecnica, comunque il cereale si può utilizzare, però non abbiamo i dati che in crisi dice il 90% il cereale OGM, importato da paesi come il Messico, che se vedete quel documentario viene da piangere, ne vengono utilizzati per l'allevamento in Italia. Quindi c'è un problema di etichettatura che non fa comprendere nemmeno questo. Ti no, sicuro? diciamo che l'unico modo per evitare che gli animali mangino eh, cose OGM è non dargli mangimi che non siano erba. Stop, cioè, non ci sono altre, altri modi, cioè, non è che dice esiste il mais non OGM, cioè, dove lo trovi? No, no. Cioè, non puoi alimentarci un intero allevamento di mucche con mais non OGM, soprattutto perché non esiste. Okay, un po perché non tipo. esiste, un po' perché comunque dà comunque dei problemi anche se non è OGM, essendo, non essendo cibo specifico. No, OGM. assolutamente, assolutamente. In, in tutti i modi è meglio evitare. Stop, cioè. le mucche devono mangiare erba possibilmente fresca, possibilmente, possibilmente con acqua pulita, possibilmente con tante cose che mano a mano ovviamente non, non si può ehm, diciamo, cambiare il mondo tutto quanto in un giorno però diciamo già cominciare a stare attenti a che cosa mangia la mucca poi piano piano si va a, a rifinire un pochino la situazione Iniziamo già da che la mucca deve mangiare l'erba Poi dove, dove cresce l'erba Poi piano piano come, come viene eh, irrigato il terreno Eccetera eccetera Però già che mangia erba e non mais eh, già, E, una... e soia OGM già siamo parecchio avanti Rispetto a quello che è il mercato normale sì. cioè, nel senso, Giusto per far rendere quanto è degenerato Il mercato normale della, del consumo di cibo Insomma Comunque eh, diciamo che eh, quello che mi sono accorta è che negli ultimi anni le persone cominciano a cercare, cominciano a cercare quindi la coscienza comincia ad esserci, per me stanno procedendo troppo lentamente, per me dovrebbero già essere arrivati, però il problema è che io <ride> vorrei tutto quanto è subito e una cosa che è molto bella appunto è, sono queste interviste, Detto, fanno, sicuramente aiuteranno le persone a capire meglio e daranno una proporzione maggiore diciamo che se non c'è nessuno che ehm, va a contrastare quella che è la comunicazione di massa che ti dice che cosa comprare se non c'è nessuno che dice l'opposto poi alla fine, alla fine uno segue quello che gli viene detto quindi comunque questo serve in qualche modo a reindirizzare il mercato sì, anche perché fanno.. E' quello che spero assolutamente che faccia svegliare un po' la coscienza del consumatore e, anche, e quindi anche dei mercati che ormai non esistono più, perché non essendoci richiesta sono morti alcuni mercati che in realtà possono risorgere dove c'è richiesta. Anche perché ormai la televisione o i giornali fanno un'ottima informazione sugli allevamenti intensivi magari, ma poi non ti danno un'alternativa naturale. Esatto. Ci danno alternative che non condivido almeno io in prima persona. Diciamo farlocche. Ma per esempio, bevande cassate e zuccherate non credo che si facciano meno male della carne in generale. Diciamo che avremmo tantissime cose da colpire in realtà sul mercato alimentare, quindi diciamo <ride> colpiamo soltanto la carne intensiva per adesso. Poi magari in un'altra intervista ne colpiamo qual qualcos'altro. Per concludere, se qualcuno volesse continuare a seguirti, sapere bene cosa fai, dove ti può trovare? Come ti può seguire? Allora, io sono un po' ovunque come il prezzemolo Ho un sito che è www.immunoreica.com Ho una pagina Facebook uh, Nutritionil, la salute passa per il cibo E un gruppo, Nutritionil, quando il cibo guarisce E diciamo che ricevo fisicamente su Roma o anche via Skype per chi non può venire su Roma Rispondo in tempo reale ai messaggi, alle mail che mi inviano i miei pazienti o chi richiede eventuale consulenza, diciamo che non sono irraggiungibile, quindi chi vuole essere seguito io assolutamente rispondo eh, in tempo reale. Io quello che vorrei dire è che visto che ho aspettato 4 anni, perché io appunto da 4 anni faccio questo lavoro, e ho aspettato da 4 anni qualcuno che facesse un'iniziativa un come la vostra, diciamo di divulgazione così di massa, Okay, di, que di quelli che sono i concetti che io invece dico one to one con i miei pazienti in studio, io spero che voi continuiate, ovviamente, tanto di professionisti che ormai la pensano come me, stanno, stanno crescendo di numero. Quindi io spero di sentire tantissime altre interviste come quella che abbiamo fatto insieme in modo che riempiamo il web di un'informazione che possa aiutare veramente a orientare. Alternative alla carne allevata d'erba non esistono, quindi qualsiasi altra alternativa dal mio punto di vista è sbagliata. Perfetto, e ovviamente io per voi metterò i link sotto a questo video, in modo così potete recuperare facilmente il sito, il gruppo della dottoressa, anche il libro che ha scritto che vi consiglio soprattutto se volete imparare a leggere bene le analisi oltre a capire effettivamente come nasce la malattia. veramente la ringrazio, è stata gentilissima, buona giornata. Yeah, buona giornata.